Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto, io sono GlacialSphere e in questo video accattureremo Ting Lu. Come sempre vi ricordo che questi leggendari si apriranno solamente, saranno disponibili appunto solamente se riuscirete a raccogliere tutti e otto i paletti del colore appunto della porta del santuario, quindi in questo caso i paletti verdi. Ora farò partire un breve montaggio in cui farò vedere dove sono tutti e otto i paletti verdi per aprire poi questa porta qui. Quindi gustatevi il montaggio, prendete nota se ne avete bisogno, seguite le indicazioni e ci rivediamo subito qui, appena dopo il montaggio. We'll Ed ora che avete preso tutti i paletti vi ricordo prima di aprire il santuario di lasciare un bel mi piace al video se lo state trovando utile Di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Glue come Pokémon se vi piace oppure no E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti Oltre che condividere questo video a tutte le persone che dovrebbero essere interessate a trovare i paletti per poi prendersi leggendari Allora vi faccio vedere anche la mappa per farvi vedere dove siamo Siamo a nord del lago Gran Caldero Vedete? Lago Gran Caldero, qui siamo appena a nord, siamo in questa zona, con questa lingua di terra che si addentra appunto quasi nella montagna e qui c'è il santuario, destinazione raggiunta grazie alla buona ora gioco. Detto ciò quindi direi di andare subito a sfidare il leggendario, vai. Dal santuario proviene un debole suono, vuoi toccare il santuario? Certo, tocca tutto, vai vai vai. Questo è l'ultimo dei quattro leggendari dei santuari. Gli altri tre li ho già catturati, ci sono, sono già disponibili i video sul canale, quindi se vi interessa potete andare a cercarli. La playlist è disponibile sia in descrizione che nel primo commento. Lì trovate tutti i video di Pokémon Scarlatto che ho fatto. Eccolo qua, Tinglu. Allora, devo dire che tra i tre è quello che mi piace di meno, sinceramente. Trovo molto strano come Pokémon. Ok... Diminuisce l'attacco speciale del nostro team lui Perfetto, non ci interessa Andiamo Andiamoli parassi insieme No, ho sbagliato Ho oh, fucking sbagliato allora, Devo subito sostituire allora Jumpluff Tiriamoli al massimo solamente un paralizzante E poi sostituiamolo Perché mi sembra che il paralizzante non durasse all'infinito Se tu sostituisci il Pokémon E eh, volevo fare paralizzante ragazzi Non parassi insieme mi sono confuso con eh, i due attacchi, ovviamente. Comunque, paralizziamolo. E come sempre vi ricordo che dovete eh, disattivare il salvataggio automatico. Perché se, se lasciate attivo il salvataggio automatico, nel caso in cui andreste a sconfiggere il Pokémon leggendario, il gioco salverà automaticamente subito dopo la battaglia e l'avrete perso. Quindi non potrete ricaricare il salvataggio. Disattivate il salvataggio automatico. Ora io l'ho disattivato, fortunatamente. Allora, lui è un tipo buio terra, quindi tipo buio terra, però ha anche frana come abbiamo visto, quindi un attacco di tipo roccia io manderei Muscarada tanto è paralizzato, dobbiamo solo aspettare che il parassisteme finisca quindi non lo attaccherò, bisogna solamente eh, tancare. nel frattempo inizierò a tirarne un po' di ultra ball ecco che arriva il parassisteme io ho visto che appunto contro un censi selvatico a inizio del gioco, tipo, il parassistema a un certo punto era finito quindi iniziamo a perché avevo sostituito il Pokémon che l'aveva fatto. Non so se fosse un bug, se fosse una cosa voluta, se è una cosa che effettivamente è così. Io inizio a tirargli Ultra Ball sperando che le parassi insieme finisca. Ora che ho sostituito Jumpluff. vediamo. Eh, ok, già arrivato praticamente a vita gialla quasi. Mi mancherebbe forse un HP per arrivare a vita gialla, noi continuiamo con le Ultra Ball. E sono anche curioso di vedere la descrizione del Pokélex di questo Pokémon, perché è molto strano, eh? È parecchio strano questo Pokémon qui. Questo Tinglu. Per adesso abbiamo un Pokémon che faceva riferimento ad un re e alle misfatte di questo re. O meglio, alle malefatte, non alle misfatte, alle malefatte di questo re scritte su delle tavolette, da cui poi è nato uh, Wokian, mi sembra sia il Pokémon Lumacone. Mentre gli altri due sono due leggendari per adesso molto più simili ai leggendari delle prime generazioni. Uno controlla le valanghe e uno controlla invece il magma e può nuotarci dentro tranquillamente. Questo qui mi sa di Pokémon che invece farà riferimento a, questo, a questa sorta di re antico, eh? vedendo un po' com'è. Ora vediamo se il parassistema lo ucciderà nel prossimo turno. Oppure se finirà In tal caso ricaricherò il salvataggio Senza alcun problema Niente non riusciamo a catturarlo Comunque vita rossa paralizzato non è entrato ha mm, colpito ancora Non è ancora morto Quindi abbiamo un ultimo tentativo Per catturare questo Tinglu Vediamo un po' Niente Uscito immediatamente Batti i piedi, ok E il parassi invece va a proprio ucciderlo Quindi mi sa che non c'è modo di togliere il parassi una volta che lo si è messo per errore Detto ciò quindi io ricarico immediatamente il salvataggio e ci rivediamo qui davanti Tinglu è stato nuovamente sigillato nel santuario, aspettate un secondo Aspettate un secondo, non è che posso toglierlo ancora? Tanto non lo sto salvando Ah sembra che le porte del santuario non si apriranno per un bel po' Quindi magari deve passare un po' di tempo Io per sicurezza chiudo e ricarico il salvataggio E rieccoci qui Andiamo quindi a liberare di nuovo Esatto dal santuario proprio non debole suono Liberare di nuovo Ting Tinglu Che non si è fatto catturare eh? Comunque qualche ultra ball a vita rossa e paralizzato gliel'abbiamo tirato e non siamo riusciti a catturarlo hanno mi sa che aumentato un po' il catch rate di questi leggendari Perché effettivamente era molto facile catturarli nelle ultime generazioni Poi vabbè, io mi rifiuto di tirare una Velox Ball di primo turno perché anche no, grazie Voglio gustarmi la battaglia contro il leggendario Allora, paralizzante, non parassi seme E iniziamo così Paralisi Ok, paralizzato non può agire. Poi io andrei di acrobazia. Vediamo quanto danno li facciamo. Un buon danno, possiamo indebolirlo con questo. Lui risponde con frana, mi va benissimo. Andiamo ancora di acrobazia. Altra frana, va bene. Noi useremo un'altra acrobazia invece. E l'abbiamo portata a vita gialla. Ora dobbiamo sostituire Jumpluff e mandare in campo Darchsboon che con leccata, come avete visto anche nei video precedenti, andrà a portare il nostro Tinglu a vita rossa. Prana ci farà ben poco dato che Darchsboon ha una difesa anche abbastanza alta. Non è male come Pokémon anche se adesso è mezzo glitchato nel terreno. Vai, leccata di nuovo. Ah però, che danno. Vai di altra leccata. Leccatina, abbia giustamente batti terra e stab, quindi è normale che faccia più danno. Bella lì, la paralisi colpisce. Altra leccatina. Catastrofe. Questa è di mezzo ai nostri PS attuali, quindi non ci ucciderà praticamente mai. Sono curioso di sapere quando si arriva ad un HP cosa fa Catastrofe. Cioè se si toglie quell'HP oppure no. Guarda come balla il nostro Dachy A ritmo di musica, vedete? È fatto apposta evidentemente questo qui, non è un glitch. È una scelta di design. Andiamo di... Ultra Ball. Niente, oh. Tinglu ci farà penare, però ora è vita rossa paralizzata, non è che posso fare molto altro se non entrare nella Ultraball prima o poi. Perfetto raga, secondo tentativo, catturato. E abbiamo quindi preso tutti i leggendari, i quattro leggendari, del, dei vari santuari appunto chiusi dai, dai paletti. Pokémon Disgrazia prese vita quando le angosce riversate in un antico vaso cerimoniale si fusero con roccia e terra. Ok, le angosce di chi? Non si sa. Inviamo le box. Vedete abbiamo i quattro leggendari dei vari santuari possiamo anche andare quindi nel box per dargli un'occhiata non ho nella borsa nel box tac ed eccolo qui Tingru 395 tac ed eccoli qui tutti e quattro tingru e Kiu al 60 tutti questo è un Pokémon che ovviamente Eccelle in attacco e difesa. È un Pokémon estremamente fisico, molto lento e ha tantissimi PS, tra l'altro. Infatti, quando <ride> i nostri Pokémon si curavano con parassi insieme, si refullavano a momenti. Perfetto, dai. Quindi ha Catastrofe, Colpo Infernale, frana e Battipiedi. Niente male. Teratipo Buio, Teratipo Ghiaccio, Teratipo Erba e Teratipo Fuoco. Lui non ha Teratipo Terra, però. Quindi è casuale il fatto che abbia, possono avere Teratipo. Buio, oppure il loro tipo peculiare interessante interessante detto ciò però quindi ricordatevi poi di salvare perché per l'appunto se non avete salvataggio automatico salvate e anche per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di tinglu come Pokémon leggendario e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, perché nei prossimi video andremo a catturare altri Pokémon leggendari di Paldea che magari vi siete persi. Da Glash Sphere è tutto, al prossimo video!